l'eccellente risultato nel municipio ci spinge ovviamente a lavorare ancor di più quartiere per quartiere, ad essere presenti e noi adesso anche all'opposizione cercheremo di portare avanti le battaglie che abbiamo, il nostro programma, quello che abbiamo presentato in campagna elettorale. Il litorale deve tornare in primo piano nell'agenda del Campidoglio, non lo possiamo fare direttamente, lo faremo attraverso i nostri rappresentanti. Siamo certi del fatto che eh, l'impegno costante nel territorio eh, deve essere mantenuto e deve anzi essere incrementato, quindi abbiamo intenzione di ramificarci ancora di più. Questo è il vostro momento, è il momento dei militanti, è il momento di un confronto post-elettorale e da qui poi si ripartirà invece solo per costruire. L'iniziativa di oggi è una mia iniziativa eh, tesa a eh, alzare anche un po' il livello del dibattito, a dimostrare come Fratelli d'Italia in questi anni eh, anche con... Eh, il nostro, eh, il nostro contributo eh, si sia aperto verso anche ambienti più di centro, più liberali. Eh, adesso eh, dobbiamo assolutamente lavorare affinché il centrodestra eh, possa eh, anche insieme, abbiamo coinvolto eh, gli esponenti degli altri partiti del centrodestra perché è necessario anche aprire un dibattito e eh, lavorare ed essere presenti ancora di più insieme eh, su Roma. Essere vigili, non ci dobbiamo trasfuggire sfuggire niente rispetto all'attività e su questo Sara sarà la nostra sentinella in Municipio e Andrea sarà la nostra sentinella in Campidoglio. Dobbiamo stare con gli occhi aperti anche perché siamo l'unica opposizione. Calenda sta l'opposizione però appoggiato quartieri. Il Movimento è evidentemente ormai fago citato dal Partito Democratico, noi siamo l'unica opposizione a Roma e nel Municipio e quindi dobbiamo stare particolarmente attenti di oggi sarà una tavola rotonda, vogliamo dare voce ai cittadini, vogliamo dare voce ai militanti, vogliamo sentire anche che cosa pensano eh, rispetto a queste elezioni ma soprattutto se vogliono, come vo intendono costruire con noi eh, un nuovo centrodestra, una destra moderna che sappia dare le risposte eh, ai giovani di oggi, alle esigenze anche economiche di questa città che diventa sempre più eh, problematica per eh, tanti motivi e, eh, gli investimenti su ma purtroppo sono sempre meno perché la città è poco credibile, tutti insieme dobbiamo lavorare affinché la capitale d'Italia torni a splendere.